Abbiamo visto che intorno agli anni 70 dell'Ottocento una grande crisi economica ha travolto praticamente tutta l'Europa aumentando la povertà dei lavoratori, sia i lavoratori agricoli che quelli industriali. Se vogliamo capire le ragioni di questa battuta d'arresto dobbiamo incominciare dal mercato. Il mercato infatti è troppo ristretto per accogliere per consumare tutte le merci prodotte. Che cosa significa? Che finché i produttori erano stati pochi e concentrati in pochi paesi si era riuscito a vendere i prodotti industriali che venivano esportati anche nei mercati esteri. Ma appunto verso la fine degli anni 70 lo scenario si modifica e altri paesi, anche l'Italia, l'Austria, la Germania e la Russia, eh, rafforzano la loro produzione industriale, il loro apparato industriale. Allo stesso modo faranno gli Stati Uniti e il Giappone che prima erano costretti a importare. Questo causa quella che viene chiamata una crisi di sovrapproduzione, cioè si produce più di quanto si riesce a vendere. Non è questo però l'unico motivo. Dobbiamo eh, infatti eh, parlare de della cosiddetta rivoluzione dei trasporti. Che cosa significa? Che la diffusione delle ferrovie in tutta Europa, ma anche all'estero, ma soprattutto quella delle navi a vapore, ebbe come risultato un abbassamento dei costi di trasporto delle merci. Questo significa che in Europa arrivano prodotti extraeuropei, eh, soprattutto prodotti agricoli. Ma come mai ci sono tutti questi prodotti extraeuropei? Prima di tutto perché in molti paesi c'è un'abbondanza di terre vergini e fertilissime che permettono di coltivare. Non solo, eh, c'è una grande diffusione di macchine agricole e dei concimi chimici. Tutto questo fa sì che la capacità produttiva di paesi agricoli come la Russia, l'India, la Cina ma soprattutto gli Stati Uniti diventi talmente forte da portare i prodotti in Europa. Questo in sostanza significa che vi è un aumento dell'offerta. Tuttavia noi abbiamo già visto che quando i prodotti offerti sono più di quelli richiesti la conseguenza più immediata è una caduta dei prezzi. E' proprio la caduta dei prezzi e la catena di fallimenti di manifatture, di banche eccetera che paralizzano l'economia eh, e causano appunto questa crisi, almeno per un ventennio. Per fronteggiare questa drammatica situazione di crisi, bisognava trovare delle soluzioni. In particolare era indispensabile rimuovere le cause che l'avevano provocata. Tra le cause abbiamo visto che la principale, una delle principali era la sovrapproduzione, e a sua volta abbiamo anche visto che la sovrapproduzione era stata aggravata dall'arrivo di prodotti extraeuropei che facevano concorrenza ai prodotti europei. È per questo che praticamente in ogni paese europeo gli agricoltori e anche gli industriali chiesero ai rispettivi governi di essere in qualche modo protetti eh, da questi eh, prodotti extraeuropei. Questo tipo di protezione avviene grazie all'adozione di tariffe doganali protezionistiche, cioè si chiedeva che eh, venissero applicati dei dazi, cioè delle tasse, sulle merci importate da fuori eh, paese per difendere la produzione nazionale. Eh, le pressioni esercitate sui governi raggiunsero l'effetto sperato e eh, con la sola eccezione dell'Inghilterra la maggioranza delle nazioni adottò le misure protezionistiche che erano state richieste. Il protezionismo però non bastava, bisognava anche eh, ridurre il numero dei produttori eh, perché eh, troppe erano le aziende che producevano. Eh, molte ditte erano già fallite a causa della crisi ma molte vennero praticamente assorbite comprate anche a prezzi bassissimi da poche grandi imprese che in questo modo si assicurarono il controllo di grandi settori produttivi quello che in gergo si chiama trust oppure cartello eh, con la creazione di questi cartelli Praticamente la concorrenza tra le diverse ditte sparisce perché questi cartelli potevano decidere il prezzo e anche la qualità dei prodotti senza temere che qualcun altro potesse vendere gli stessi prodotti o a prezzi più bassi o con eh, qualità migliore. Ovviamente questo va a svantaggio del consumatore ma non si riesce a fare eh, niente. Eh, queste strutture industriali grandi eh, che hanno assorbito quelle più piccole devono però soddisfare eh, le esigenze dei consumatori, devono cioè avere notevoli capacità produttive e effettivamente eh, queste le hanno ma rischiano ancora di eh, sovrapprodurre. Il rischio di sovrapproduzione stavolta eh, viene eh, superato con eh, la richiesta di eh, allargamento del numero dei consumatori cioè i consumatori vanno aumentati ovviamente per aumentare le persone che comprano eh, ci vogliono delle soluzioni particolari la prima è quella di diminuire eh, i prezzi aumentando i consumatori il rischio di sovrapproduzione viene annullato ma appunto eh, ci vuole un abbassamento dei prezzi A questo punto bisogna fare una breve parentesi eh, e cercare di capire come vengono creati i prezzi, come si creano i prezzi. E, semplificando molto eh, possiamo dire che il prezzo di un prodotto è dato intanto dal costo delle materie prime, poi soprattutto in questo periodo dal costo dell'energia che deve muovere le nuove macchine. Dal costo della manodopera, cioè il pagamento del salario agli operai, dal guadagno che esige l'imprenditore e poi dal costo anche dei macchinari che sono necessari per la fabbrica. Quindi, per diminuire i prezzi bisogna agire o per esempio diminuendo ulteriormente il salario agli o per esempio diminuendo il costo dell'energia. È proprio qui che si agisce, grazie innanzitutto alle innovazioni tecnologiche. Eh, intanto si diffonde un nuovo tipo di energia che è l'elettricità. L'elettricità insieme al petrolio sostituiscono praticamente il, il vapore e il carbone il petrolio che fino ad allora era servito per l'illuminazione diventa invece una fonte di energia per il motore a scoppio questo nuovo motore è infatti basato sulla combustione della benzina che è un derivato del petrolio e aprirà la strada alla produzione di un nuovo mezzo di trasporto che è l'automobile bisogna tener conto però che tutte le innovazioni tecnologiche necessiteranno ormai di un nuovo modo di lavorare, cioè di una riorganizzazione del lavoro umano all'interno delle fabbriche. Le fabbriche sono sempre più grandi, impiegano migliaia di operai e nella grande fabbrica le macchine sono ormai collegate tra di loro, formano un sistema di lavoro interconnesso, cioè collegato l'una all'altra e alle volte addirittura senza bisogno dell'intervento umano. Frederick Taylor studia scientificamente questo problema e eh, pensa che l'attività di lavoro possa essere scomposta in tante operazioni più semplici che possono essere misurate in termini di tempo. Eh, sostanzialmente ciascun lavoratore doveva ripetere in continuazione le stesse singole operazioni e magari in tempi sempre più brevi. Questo nuovo sistema di lavoro venne applicato praticamente come vediamo negli esempi proprio nell'industria automobilistica soprattutto con la cosiddetta catena di montaggio che fu introdotta nella fabbrica di automobili di Henry Ford creata nel 1903 grazie alla divisione del lavoro al lavoro scomposto in tante operazioni e a questa catena di montaggio Praticamente si ottengono alcuni risultati già eh, concreti. Il primo, che il lavoro viene diviso in eh, tante mansioni diverse. Secondo, che le operazioni in cui viene diviso il lavoro sono sempre più semplici e quindi di conseguenza la manodopera di cui c'è bisogno. Può anche essere non specializzata, non deve per forza avere un'istruzione particolare. Era sufficiente manodopera anche per nulla qualificata. Questo si traduce di solito in una mh, diminuzione del costo della uh, manodopera e quindi... La diminuzione dei costi di produzione e ricordiamo che tutto questo ha come scopo essenziale, abbiamo detto, quello di abbassare i prezzi.